Buon pomeriggio, siamo ancora al Roma e Fidelity. oggi è domenica 28 novembre, è la seconda giornata della Kermesse romana che torna dopo due anni di assenza e sono in compagnia di Fulvio Cecconi, di Gruppo Garman, che è un punto vendita a Roma, in, nel quartiere Prati, in via Boezio, che è spesso teatro di eventi organizzati in collaborazione con Avimagazine. Magazine. Eh, ciao Fulvio, che sei presente qui ciao, a Roma e Fidelity io. con una saletta che sta rischiotendo un, un discreto successo, perché ricordiamo una sala come l'anno scorso una sala audio video multicanale però quest'anno hai due novità estremamente sì, interessanti assolutamente sì eh, la sala è la stessa di due anni fa eh, presentiamo quest'anno il videoproiettore epson laser ls 11.000 eh, e poi l'altra novità è l'impianto audio ai fidelity che sta riscuotendo un grande successo ben tarato anche dal, dalle tue sapienti mani e niente la gente è soddisfatta purtroppo motivi covid portano la capienza della sala a sole 8 9 persone cerchiamo di attenerci rigorosamente a questa cosa e, però è anche modo per sentire magari meglio delle 40 persone che infilavamo l'altro certo. anno come tu ben sai il video è visto alla Fidelity come una mosca bianca, una cosa un po' particolare, eh, però sempre più eh, attira gente che è curiosa di vedere anche video musicali o l'ascolto in multicanale delle, delle, dei concerti o di solisti, eh, quindi alla fine sta andando molto, molto bene molto bene eh, i commenti appunto i feedback sono estremamente positivi non solo per quanto mi riguarda i feedback del, della qualità di immagine del videoproettore che ho curato personalmente la calibrazione però c'è anche Gianluca di felice con le sue dimostrazioni e con la sua selezione di clip molto intelligente c'è anche francesco aliotta che presenta delle sessioni utilizzando il processore video ma dvr envy eh, e poi c'è un sistema audio che è un'altra sorpresa nella sorpresa perché un'anteprima soprattutto i subwoofer in questo sì. caso con sistema Definitive Technology eh, nato mm. per il multicanale con i moduli Atmos, eh, eh, esatto. con un'energia. Interessante. Che diverte. Beh, la sala si presta molto bene perché essendo piccolina, parliamo di 5 metri e mezzo per 5 10 circa. Eh, effettivamente il tetto non molto alto, eh, suona anche senza nessun tipo di correzione acustica eh, in termini fisici, quindi cioè, di tutte pan... le persone che ovviamente esatto, sono esatto, le 8 Però persone. non ci sono non ci sono Problemi. riverberi strani. c'è stata anche una tentata taratura del sistema. Assolutamente sì, però Garantisco che anche nel momento in cui lo abbiamo acceso, non, non c'erano cose eh, particolari quindi devo dire abbiamo rinunciato ai 90 metri quadrati degli anni precedenti. Oh, certo. Ma suona assolutamente correttamente. Un'ultima domanda, Fulvio: come un, puoi farci un bilancio di questa prima giornata e mezza del, del Milano del Roma? I Fidelity? beh, non vedo distinzioni fra il sabato e la domenica. L'affluenza mi è sembrata assolutamente costante e uguale e non mi aspettavo tanta gente pensavo onestamente fra il maltempo e, e il resto che sappiamo di, di, di non avere questa affluenza invece devo dire eh, sono molto molto contento in generale per il movimento non tanto per garman e, e la nostra piccola saletta da otto persone però in generale c'è molta gente interessata e vogliosa finalmente di Certo. Riaffacciarsi ai propri hobby e alle proprie passioni, ricordiamo comunque che voi siete in prati con un punto vendita in via Boezio. Avete due sì. sale d'ascolto, slash un cinema perché home avete videoproiezione certo. e display in entrambe le sale. e Sarà presto: anzi, prestissimo, teatro di un evento insieme. Ci sì. Siamo in attesa dei proiettori GVC che dovremmo presentare da Garman prima possibile. Assolutamente, quando decideranno finalmente di renderli disponibili sul mercato, si parlava di fine novembre, è slittato già a dicembre e quindi... No, magari a Natale arrivare. o il 31 forse riusciremo. Diciamo. Il 25 se arrivano saremo oh. aperti <ride> e dobbiamo fare. Grazie ancora, okay, Fulvio, a presto. Venito, Franco, grazie a voi, ciao ciao.